Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte, non è il pomerino della situazione. Ecco cosa ha fatto prima del grande fratello Vip. Cecilia Rodriguez, nuove dichiarazioni su Francesco Monte, la crisi è scoppiata prima del grande fratello Vip. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV. Cecilia Rodriguez è tornata a parlare dell'ex fidanzato Francesco Monte La sorella di Belen ha voluto ribadire che l'ex tronista non è di certo la vittima della situazione, anzi Il Tarantino, come sottolineato più volte dall'Argentina, ha trascurato parecchio la fidanzata Che, alla fine, spinta dai dubbi si è gettata tra le braccia del ciclista Ignazio Moser. Cecilia ha poi ammesso falmente che prima dell'inizio del grande fratello Vip non filava tutto così liscio con Monte. La coppia litigava spesso e la Rodriguez era stanca della situazione. Cecilia Rodriguez felice di aver lasciato Francesco Monte Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto, lui non è il pomerino della situazione Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio", ha dichiarato Cecilia. La Rodriguez ha confesso che la crisi con Monte era iniziata ben prima della partecipazione al grande fratello Vip. Prima di entrare nella casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c'erano problemi, ha aggiunto la sorella di Germias Rodriguez. Francesco Monte deluso dall'ex fidanzata Cecilia. Ho deluso Francesco, me ne rendo conto, ma non sono pentita di aver pensato alla mia felicità. Ora sto benissimo ha concluso Cecilia Rodriguez che, giorno dopo giorno, ama sempre di più Ignazio Moser. La modella lo ha già definito la sua anima gemella e spera presto di sposarlo e avere dei figli dallo sportivo. Amo tutto di lui. Tra noi c'è molta chimica ha assicurato la sudamericana.